Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto carino Oggi utilizziamo GIMP, che è un programma di fotoritocco che è gratuito e libero, open source Si può installare nella maggior parte delle piattaforme cioè Windows, Linux e Apple E quello che vogliamo fare è gestire diciamo, degli oggetti 3D Abbiamo questa specie di porta ombrello, questo cubo che è un'immagine 3D in PNG ma ha uno sfondo vedete, opaco bianco e noi ci vogliamo mettere dentro questo ombrello che è sempre un'immagine PNG che però è stato costruito su uno sfondo trasparente e questo lo notiamo perché c'è la presenza di questi quadratini grigio chiaro e grigio scuro Allora come si fa questa cosa qui? Allora, apriamo eh, GIMP e eh, apriamo come prima immagine ovviamente quella del portaombrelli verde ed eccola qua, facciamo un piccolo zoom contro la rotella del mouse, così la vedete anche a casa un pochino più grande. Adesso noi dobbiamo aprire la seconda immagine dell'ombrello come un secondo livello, quindi dobbiamo scegliere un'altra voce, file, apri come livelli, questo ci consente di inserire un'intera immagine come un nuovo livello facciamo così vediamo la nostra destra nel pannello dei livelli che effettivamente abbiamo due livelli solo che quello dell'ombrello è un pochino troppo grande togliamo l'occhietto cosa possiamo fare andiamo nel menu livello scegliamo la voce scala livello e gli diciamo non pixel ma vediamo percentuale e gli diciamo 50% tab ed ecco che così noi scaliamo l'intero livello cioè l'immagine a tutti gli effetti al 50% facciamo scala ed ecco che finalmente il nostro ombrello è diventato più piccolo. Vogliamo anche un po' inclinarlo per dare un pochino di dinamismo a questa immagine. Scegliamo questo strumento qua, vedete che è lo strumento ruota, lo clicchiamo, clicchiamo sull'immagine da ruotare, abbiamo sempre questo livello dell'ombrello selezionato, vedete prendiamo il punto di rotazione, lo spostiamo in basso, e poi sempre con il mouse possiamo spostare un pochino, ruotare l'ombrello così per dare un pochino più di dinamismo a queste immagini facciamo ruota adesso rimettiamo l'occhietto nel livello del cubo vedete che noi anche se prendiamo lo strumento sposta non è che possiamo spostare l'ombrello e metterlo dentro il cubo non ha senso, non si può fare e neanche operando all'interno del pannello livelli possiamo prendere il livello e metterlo sotto perché scompare perché il livello cubo ha praticamente uno sfondo opaco non c'è la trasparenza allora rimettiamolo sopra come si fa? Molto semplice, facciamo questo piccolo trucco, togliamo l'occhietto dall'ombrello, allora facciamo così, scegliamo eh, lo strumento selezione e selezioniamo questa parte anteriore, perché ci facciamo come una piccola fetta, no? la selezioniamo come un quadrato, vediamo che non ci è venuta molto bene, facciamo selezione niente, riprendiamola, un pochino così, ecco qua, noi selezioniamo questo quadrato qua, d'accordo? Tentiamo di prenderci un pochino a occhio, Ecco qua, poi andiamo nel menu selezione e diciamo che la selezione deve essere eh, definita, cioè non ci deve essere eh, nessun tipo di sfumatura e poi diciamo che il rettangolo anche questo deve essere senza eh, angoli diciamo arrotondati, quindi l'arrotondamento lo mettiamo a zero Ed ecco che ci viene questa, <coughs> questa immagine. Selezioniamo il livello del cubo, a questo punto quello che possiamo fare è semplicemente andare nel menu modifica e fare taglia. Ed ecco che viene una fetta bianca perché ci fa vedere lo sfondo, perché questa è un'immagine opaca. Se noi, per esempio, rimettiamo adesso l'occhietto, vediamo che il nostro ombrello selezioniamo l'ombrello, se lo spostiamo adesso lo possiamo spostare dove ci pare, d'accordo, lo possiamo spostare, vogliamo dire così, ecco all'interno di questo livello, avendo selezionato per esempio il livello di ombrello, noi possiamo nuovamente fare modifica e possiamo fare incolla. Ed ecco che ci riviene messo praticamente sopra, <coughs> viene rimesso sopra eh, il quadratino. Ed ecco che l'ombrello sembra essere caduto finito dentro. Possiamo anche eh, riselezionare Facciamo così, diamogli l'ancoraggio. Vedete che c'è la selezione fluttuante. Gli diamogli l'ancoraggio. Ed ecco che, per esempio, se togliamo la selezione, selezione non ce la fa togliere. Facciamo così. <coughs> ecco che vedete che l'ombrello sembra con questo piccolo trucco venuto all'interno. Del, del porta ombrelli possiamo fare anche adesso tasto destro a immagine per fare un'immagine sola se il fotoritocco è finito questa operazione è diciamo un'operazione demolitiva non si può tornare indietro facciamo così e poi dopo aver creato un'immagine con un solo livello possiamo fare file facciamo esporta come e la richiamiamo questa volta ombrello nel porta ombrello, porta ombrello, sempre .png, facciamo esporta, gli diciamo che non vogliamo nessun eh, livello di compressione, se non volete che vengano salvati dei metadata i vostri, i vostri dati, togliete questa cro crocetta, si chiamano dati exif, facciamo esporta, andiamo a vedere com'è venuto. Quindi noi avevamo questa immagine del cubo con uno sfondo opaco bianco, avevamo questa immagine dell'ombrello con lo sfondo trasparente, era troppo grande, con il nostro fotoritocco è venuto, vedete, un ombrello all'interno del portaombrello. Bene, per il momento è tutto, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stata di vostra utilità, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.